Sono Sergio Ortelli, sindaco dell'isola del Giglio, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago del toscano. Dopo l'ottima esperienza maturata con il progetto maestrale... Abbiamo deciso di aderire all'iniziativa del Blue Deal, ovvero dello sfruttamento delle Blue Energy, qui a Giglioporto. Il fabbisogno energetico dell'isola è costituito dalla produzione termoelettrica. Lo sfruttamento delle energie marine rinnovabili può rappresentare una grande opportunità per trasformare l'isola in un territorio autonomo dal punto di vista energetico. Per tale motivo siamo alla ricerca di esperti del settore in grado di fornire soluzioni progettuali innovative che rendano possibile l'inquadramento paesaggistico delle tecnologie Blue Energy nel contesto del Giglio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a I am Blue, eh, che non è un titolo che abbiamo scelto perché abbiamo rischiato di andare in contemporanea con la partita dell'Italia, stasera con la Turchia. Eh, non è neanche perché siamo tristi, eh, perché mh, anche Nicoletta dice non siamo tristi, giusto? Assolutamente no. Abbiamo qualche motivo, ma cerchiamo sempre di non esserlo. Eh, invece siamo blu, nel senso che siamo tutti e due vestiti di blu, giusto? Eh, sì, c'è anche, anche la collana blu, guarda, che la, mascherina. la mascherina. Ancora, Quindi, ora che abbiamo fatto abbastanza gli eh, scemotti, diciamo perché il blu. Eh, il blu perché, come vedete alle nostre spalle, il, il mare è blu e blu sono le energie di cui parliamo, che sono quelle marine. Eh, ci stiamo occupando effettivamente delle, delle energie marine in questo periodo, eh, è una cosa che facciamo all'Università di Siena come ricerca perché stiamo coordinando dei progetti sulle energie marine e, e quindi eh, questo è il motivo per il nostro blu, perché appunto le energie che arrivano dal mare. Vuoi commentare qualcosa, Nicoletta? Sì, sì mi chiedevo perché noi ci occupiamo delle energie che derivano dal mare. <ride> eh, aiuto, per... ti do un aiuto, vai. Ti do un, un aiuto? Eh. Ah, vabbè, no, vabbè, intanto eh, forse dovremmo minimamente presentarci. Ah, già ha eh, ragione. Eh, sì, forse sì. Allora, io sono Simone Bastianoni, insegno chimica dell'ambiente e dei beni culturali qui a Siena e eh, dirigo il dottorato di ricerca in scienze ambientali, geologiche e polari e sono anche eh, il delegato del rettore per la sostenibilità. Eh, mi, mi occupo di appunto gli indicatori di sostenibilità e negli ultimi tempi applicati anche alle energie marine. Nicoletta. Io sono Ivetta Patrizzi, sono una collaboratrice del professor Bastianoni, che tra parentesi chiamerò professore solo adesso, perché poi normalmente lo chiamerò Simone o Simo, come faccio da 12 anni a questa parte: tanto è il tempo che lavoriamo insieme. E anche io mi, mi occupo di, della valutazione della sostenibilità a differenti livelli e so, um, mi occupo anche de, de aiutare di aiutare il professore nella gestione dei progetti che si occupano appunto di sostenibilità delle Blue Energy. Quindi e, torniamo sì. alla domanda di principale, Simo, perché noi abbiamo deciso di occuparci delle Blue Energy? Beh, eh, Perché con questo mondo che, che gira e che abbiamo visto eh, una domanda potrebbe venire spontanea, cioè dobbiamo fare, come diciamo sempre, la transizione verso le energie rinnovabili e quant'altro, ma è per forza detto che dobbiamo usare soltanto la terra intesa come la parte solida della, della nostra terra che rappresenta però soltanto meno del 30% del globo oppure dobbiamo pensare a usare per la nostra transizione appunto verso energia eh, rinnovabile anche il 70 e più eh, di superficie che abbiamo come eh, appunto mari oceani e così via ovviamente la risposta è che sarebbe sbagliato ragionare soltanto sulla terra e eh, bisogna anche eh, ovviamente ragionare sulla parte sulla parte mare. Eh, fra l'altro anche di recente la commissione europea ha pubblicato una strategia in questo senso per cercare di sfruttare tutte le energie rinnovabili offshore cioè lontani dalla costa e in, in questo percorso di sostituzione dei combustibili fossili eh, ci sono grandi opportunità opportunità di posti di lavoro opportunità per le nuove industrie in tutto il nostro continente e eh, l'idea Far aumentare, udite udite, l'importanza delle energie rinnovabili e marine di 5 volte, quindi del 500% entro il 2030 e di 25 volte, il 2500% entro il 2050. Eh, questo appunto alla fine di, al fine di eh, ottenere diciamo, i risultati che ci proponiamo con il Green Deal. Certo, ah. sì, eh, noi ovviamente non è da, da, da ora, da oggi che ci occupiamo di Blue Energy. Cominciano a essere già diversi anni. Questo siamo di, direi 6-7, giusto? Che ci occupiamo di Blue Energy. Noi eh, abbiamo sì. esatto. È eh. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, eh, questo è il secondo progetto sulle Blue Energy. Il primo ci ha permesso di andare a scoprire, a capire che cosa succede cosa c'è nel mondo, in giro nel mondo per le Blue Energy però questo ovviamente, ecco, si, si tratta di mh, esperienze avvenute 5-6 anni fa, più o meno, ma in realtà il padre del, dello sviluppo delle Blue Energy dalle onde è un giapponese, e per la bontà di tutti eviterò di cercare di pronunciare il suo nome perché non sono affatto brava con il giapponese, che già però questo signore negli anni 40 aveva sviluppato una boa di navigazione che era alimentata dall'energia delle onde, Ora ovviamente noi sentiamo spesso parlare di Blue Energy, di Blue Energy offshore, come diceva Simone poco prima, ma soprattutto relativamente ai mari del nord, agli oceani, quindi noi eh, inizialmente ci siamo... Ma è possibile eh, creare, sfruttare le eh, blue energy anche nel Mediterraneo? Perché, sebbene con eh, intensità e con capacità di produzione energetica differente rispetto al all'Atlantico, al Mare del Nord, il Mediterraneo potrebbe rappresentare un. Ehm, un, un, un buon punto, un buon sito per testare queste tecnologie e quindi abbiamo eh, sviluppato il primo progetto che si chiamava Maestrale il nome non è a caso perché il Maestrale è uno dei venti più ricchi in energia e quindi le energie nel mare, soprattutto le onde derivano dal vento oltre che ovviamente al vento offshore e eh, quindi noi in questo, in questo progetto abbiamo sviluppato prima di tutto un sito, un web GIS dove abbiamo raccolto in serie storica tutte quelle che sono i potenziali dal punto di vista di energia delle onde delle maree delle correnti e tutto nel Mediterraneo questa è una cosa che abbiamo lasciato che è un sito che è open source quindi chiunque lo può utilizzare vedremo che abbiamo fatto anche altri poi è più importante che l'abbiamo fatto è stato quello di creare uno special topic, quindi uno special issue che eh, raccogliesse tutti articoli eh, scientifici sul eh, su quello che abbiamo fatto durante il progetto maestrale non solo e come potete vedere è un, un argomento che è molto interessante che, che richiama l'attenzione di moltissime persone perché questo è uno screenshot che abbiamo fatto oggi e da quando è stato pubblicato e da quando è disponibile anche questo completamente open source, ha più di 52.000 visioni. Quindi, considerando che ha uh, un, un anno e mezzo di, di vita, eh, siamo molto felici di questo risultato. però come avrete capito, eh, il nostro gruppo di ricerca, perché. Mh, io e il professor Bastianoni siamo parte di un gruppo di ricerca si occupa di eh, parlare ai differenti stakeholder compresi per esempio dei ragazzi e quindi Simone che cosa abbiamo fatto de, per arrivare ai ragazzi e raccontare in maniera eh, diciamo non tecnica argomenti molto importanti collegati sempre con le Blue Energy beh eh, appunto eh... La difficoltà era questa, non solo per i ragazzi, ma per eh, tutti i non addetti ai lavori, diciamo, compresi i politici. E, era difficile andare a raccontare le energie marine, perché non ci sono molti esempi, soprattutto nell'area mediterranea non ce ne sono praticamente quasi nessuno, fino a, almeno non ce n'erano eh, fino, fino, fino a qualche anno fa speriamo che da ora in avanti eh, con noi. Sì, infatti, noi riusciamo appunto a sollecitare anche questo però l'idea è stata questa ehm, siccome soprattutto eh, volevamo cercare di coinvolgere tutta la popolazione nell'idea eh, nell di sviluppo di queste energie marine abbiamo pensato che ci poteva essere un modo per avvicinare eh, le persone alla comunicazione di, di quello che stavamo facendo da un punto di vista scientifico e lo strumento che abbiamo pensato di adottare è un fumetto eh, il, il fumetto di, di, di, di cui stiamo, stiamo parlando non si vede granché bene ma ehm, è un fumetto dove eh, ci sono dei, ovviamente dei personaggi importanti una eh, diciamo, una protagonista che si intravede è la, eh, il Mediterraneo raffigurato con una donna vestita appunto di blu, eh, tenuta prigioniera eh, da un mostro, da un cattivo, eh, che è questo essere arancione che si vede nella prossima. Eh, credo. Eh, e che appunto è un, un, un cattivo che si chiama nimby si chiama nimby eh, perché eh, nimby è un, è, è, è, è un nome di una cosa è, di una, è un acronimo di una cosa che, che vuol dire in inglese non nel mio giardino non not in my backyard eh, non nel mio giardino è quell'atteggiamento che vuol dire che tutte le cose vanno bene anche quelle più, eh, diciamo, più virtuose purché non siano fatte vicino a casa mia eh, mm. questo ovviamente è l'atteggiamento che più ostacola le, eh, tutte le, le, le cose diciamo, eh, positive che possono essere fatte anche in direzione della transizione ecologica per l'appunto eh, è molto più facile averci una centrale a carbone a 100 km da casa che non una pala eolica a, a, a 10 km. E quella la vediamo e l'altra invece è lontana dal nostro occhio e quindi non ci crea problemi. Quindi il mostro NIMBI eh, è il nostro cattivo, quello che cerca di ostacolare qualsiasi cambiamento. Poi ci sono appunto degli eroi positivi, della specie di supereroi. Le supereroi sono nient'altro che la, eh, diciamo, la, persino, la personificazione delle energie marine, le energie delle onde, energie delle maree, del, del gradiente salino, eh, del gradiente termico, eh, del, del vento e così via. Eh, questi appunto sono personaggi eh, vari, eh, uh, a alcuni diciamo più, più nerd, altri più, più, uh, più, più, più alla mano, diciamo così, che eh, cercano tutti insieme, questo è molto importante, di eh, salvare il Mediterraneo dal NIMBI. Um, C'è anche un... Uh... Un, un professore che, eh, diciamo che rappresenta la, la, il lato scientifico di questa cosa eh, e questo e qui ci è scappata la, la dedica diciamo, a, al nostro comune maestro, mio, di Nicoletta e di tutto il gruppo di Acodinamica, che è Enzo Tiezzi, infatti con una manovra un po' alla Topolino abbiamo deciso, che si chiama... Hans T. Ezzi. Eh, e quindi ecco, diciamo eh, c'è il, il personaggio che anche lì caratterizzato da una giacca beige e, un, eh, e, e una sciarpa azzurra, cosa che appunto in, in, in molte foto di Enzo Tietzi eh, vediamo ricorrere. E, e che appunto abbiamo voluto inserire nel nostro fumetto ma direi di far vedere il, il trailer se Sì e soprattutto la nostra regia adesso oltre a mandare il trailer manderà, metterà in chat il link a cui potrete per chiunque sia interessato scaricare i, gratuitamente il, il fumetto che è disponibile in quattro lingue in inglese, in italiano, in spagnolo e in francese quindi prego la regia di mandare il nostro link, uh, il nostro, uh, link, nostro video. vai Simo no. Eh, no. dunque eh, passando eh, lungo, diciamo, lungo il progetto insomma, lungo lo svolgimento del fumetto si sono intraviste alcune cose alcune eh, tecnologie stilizzate rappresentate nel fumetto che sono appunto le tecnologie poi che, poi, che abbiamo studiato eh, durante il, il progetto maestrale che ci hanno permesso appunto di, di capire eh, dove potevano essere i potenziali e, e, e quanto importante poteva essere eh, l'energia marina per l'indipendenza diciamo, eh, energetica di alcune zone del Mediterraneo, soprattutto pensiamo alle isole. Eh, questa cosa appunto, eh, il successo del, del progetto maestrale si è poi eh, ribaltato per così dire eh, sul, eh, sul progetto Blue Deal. Il progetto Blue Deal che è cominciato da un paio di anni, eh, è, diciamo, è l'evoluzione di, de, de, del progetto maestrale e vuole eh, appunto portare a, a compimento una tecnica di eh, pianificazione eh, anche veloce con cui si riescono a inserire appunto le energie marine nella pianificazione energetica e territoriale dell'area mediterranea. Simo, sì, scusami, eh. hai detto una parola che secondo me è molto importante, sì. che è pianificare. Cosa si fa? Cosa significa pianificare? Perché è così importante pianificare anche velocemente? beh perché uh, allora innanzitutto siamo appunto in un momento di transizione siamo in un momento di transizione dal punto di vista energetico e dobbiamo farlo al più presto per cercare di evitare di mettere uh, ulteriore uh, enormi quantità di co2 in atmosfera quindi dobbiamo come detto uh, nell'ambito di questa transizione sfruttare sia la terra che il mare per far sì che le cose avvengano nella maniera più veloce e in dolore meno impattante possibile. Eh, quindi eh, appunto soprattutto in zone meno disagiate, in più disagiate questa pianificazione è particolarmente importante e eh, l'obiettivo di far diventare indipendenti energeticamente isole che magari oggi usano sistemi per alimentarsi dell'elettricità che sono molto impattanti eh, diventa diventa appunto una una priorità molto importante eh, per far questo abbiamo messo insieme una serie di, eh, di, di di partner li ordiniamo noi come appunto come gruppo di ecodinamica dell'università di siena i partner li vedete eh, sulla mappa eh, diversi paesi coinvolti più o meno tutto il Mediterraneo dall'estremo est all'estremo ovest e eh, con competenze molto diverse perché abbiamo sì eh, due università eh, abbiamo dei, dei, delle agenzie eh, nazionali per l'energia eh, abbiamo eh, delle, eh, delle associazioni di imprese abbiamo delle, delle entità staffali Uh, abbiamo delle piccole e medie imprese che ci aiutano nella pianificazione, nei calcoli, e uh, appunto nel capire dove possono essere applicate le energie marine e con che in quantità e con che importanza. Ok, quindi ora parliamo un attimo velocemente di che cosa significa. no? Messo in. Intera... Calato nell'ambito del progetto pianificare. Sì, eh, pianificare vuol dire eh, in pratica, poi da, da un punto di vista pratico, quello che facciamo nel, nel progetto Blue Deal è questo. Andare a vedere come abbiamo visto prima, eh, che era anche questa l'unità del progetto precedente, e quali sono i potenziali delle energie marine in giro. Per il Mediterraneo o in un'area eh, particolare dove decidiamo di eh, appunto di fare questa pianificazione. Cerchiamo di, eh, di capire quali possono essere i eh, diciamo i vincoli che ci sono da un punto di vista eh, del, del, del, delle leggi, eh, delle, delle protezioni ambientali e, e quant'altro, eh, e questo ci consente diciamo di delimitare l'area. Andiamo a vedere. Quali sono le tecnologie che potrebbero essere più adatte al contesto in cui vogliamo inserirle? E facciamo, appunto, un eh, come c'è scritto qua in inglese un matching di, di, di quello che è eh, appunto la possibilità di fare da parte delle tecnologie con le possibilità di eh, con i potenziali fisici dell'area eh, dell in questione. Quindi, in alcuni casi, sarà. Più uh, vento, magari in altri casi saranno più le onde, in altri ancora più il gradiente termico, in altri, magari ci possono essere delle correnti marine, quindi oh, a papà. seconda delle, delle situazioni le cose, ovviamente, possono essere diverse. Eh, si fanno appunto a questo punto una pianificazione che poi va a essere confrontata con. Eh, cioè diciamo viene fatta un'immersione di, eh, di questo piano dentro la realtà in maniera tale che si veda bene eh, cosa verrebbe fuori dal nostro, da, da, dal paesaggio in esame eh, se le energie blu venissero effettivamente installate. A questo punto se eh, la percezione anche dei cittadini Uh, oltre che dei politici che devono assumersi diciamo, l'impegno di fare questa, queste trasformazioni uh, è positiva facendo tutto questo percorso si riesce appunto a dare uno studio di fattibilità a una certa area per far vedere appunto che uh, si può fare, si può usare l'energia marina fino a che punto si può fare e quali sarebbero appunto le conseguenze da un punto di vista del, del paesaggio. Quindi entriamo un po' più nel dettaglio ora su quello che facciamo noi all'Università di Siena, perché lo so, infatti, perché appunto il mh, far parte di un progetto internazionale è una cosa molto importante, dà grandissime opportunità e eh, però rispecchia anche quelle che sono le peculiarità che ha ogni gruppo di ricerca coinvolto nel progetto. Quindi noi, partendo appunto da quelle che, che sono state le esperienze fatte con durante il progetto maestrale, abbiamo ulteriormente Diciamo così, affinato, passatemi il termine. Questa sera facciamo ricerca leggerissima, quindi cercherò di essere il meno tecnica possibile. Abbiamo creato un catalogo, un catalogo di tutte le tecnologie possibili che eh, possiamo appunto pensare di installare nel Mediterraneo. Però eh, voi una parte già l'avete vista perché chi ha seguito sia il reel che il carosello che, che sono andati su eh, Instagram in questa settimana avete visto quello che può essere un assaggio delle possibili tecnologie diciamo che nel catalogo che abbiamo sviluppato abbiamo aggiunto una serie di dettagli tecnici che non starò qui a raccontarvi per evitare di eh, tediarvi ma che sono utili e sono importanti appunto per iniziare quella che è la pianificazione. Come prima cosa abbiamo cercato quelle tecnologie che siano a un livello di sviluppo tale che siano quasi pro che siano pronte per essere eh, immediatamente installate perché vi assicuro che potrebbe non sembrare ma esistono tantissime tecnologie, tantissimi gruppi di ricerca, tantissimi ingegneri che cercano o continuamente che ricercano modi sempre più efficienti e efficaci per sviluppare il potenziale per, per sviluppare la, la produzione di energia dal, eh, sfruttando appunto quelle che sono le energie blu quindi eh, in eh, dividere le le, le, le, le, le le Blue Energy si possono dividere essenzialmente in base anche a quella che è la distanza dalla costa, quindi vi sono delle tecnologie che possono essere direttamente installate sulla costa, quindi installate per esempio su moli esistenti o nel caso in cui si pianifichi le, la creazione di un nuovo porto o l'allargamento di un nuovo porto, perché non, pensa, non pensare di includere le Blue Energy in fin dei conti è un modo ulteriore di sviluppare di sfruttare quella che è l'energia eh, che, che proviene appunto per esempio dal, dal mare poi vi sono le tecnologie eh, che sono appunto eh, um, near shore che significa vicine quindi che sono, a una, non sono, ancora, eh, sono abbastanza distanti dalla costa ma non troppo e poi ci sono appunto quelle offshore che sono estremamente lontane dalla costa che quasi non eh, si vedono eh, da, dalla costa e queste riescono a sfruttare quelle che sono o le energie ehm, delle onde più intense nei mari, eh, nel, nel mare più profondo oppure il vento che è offshore che ha una, una, la caratteristica di essere più costante e quindi più facilmente trasformabile in energia elettrica appunto. Eh, quello che abbiamo fatto poi è stato quello di cercare di eh, ridisegnare per eh, andare a capire come sono fatte queste, eh, queste tecnologie, quindi per esempio come sarebbe un molo nel momento in cui eh, integriamo quelle che sono le Blue Energy, come potete vedere non c'è una uh, differenza a vista d'occhio così uh, Così, così rilevante tuttavia il molo con integrata per esempio una tecnologia come può che, che sono i che è il convertitore energia di energia a colonna d'acqua oscillante, potrebbe, eh, potrebbe creare dei moli in cui si produce elettricità, oltre che avere un molo che protegge la costa dal, eh, dagli eventi estremi. Quindi come funzionano questi, questi, questi moli? Questi moli funzionano semplicemente sfruttando quello che è il... Eh, il, il la potenza che è nel, nelle onde che arrivano dal, dal mare e quindi comprimono il, la camera d'aria che si crea come vedete in questa, in questa animazione e semplicemente la uh, pressione generata e la differenza, quindi la, la, la quantità di aria che si crea attraverso una turbina genera elettricità, sembra una cosa abbastanza eh, semplice e in effetti noi ci siamo stati, vero a vederlo Simo, un, un prototipo di questa. è stata la mia prima esperienza con le, blu, con le Blue Energy quando siamo andati a Civitavecchia perché c'è appunto un prototipo installato a Civitavecchia di questa tipologia di, eh, di Blue Energy ma eh, nella realtà per esempio nei Paesi Baschi esiste questa tecnologia che è stata installata nel porto di Mutriku e ha una capacità installata di 296 kW, che significa che circa in 11 anni ha prodotto 2,1 gigawatt hour, ora di, eh, di elettricità. E questa è la prima tecnologia. Quindi essenzialmente si sfrutta le onde marine, si, si sfrutta l'energia incorporata nelle, nelle onde e eh, semplicemente adattando o modificando quello che è, per esempio, un, il, eh, quelli che sono appunto i moli, i porti. Come vedete in questo caso, hanno adattato un pezzetto del, del molo frangifrutti e l'hanno trasformato da, utilizzando i, i tripodi, che sono quelle cose in cemento armato fatte a tipo fatti a, a triangolo o, fatto, o sono o, oppure lastroni di, di, di roccia e hanno, tra, hanno inserito la parte in cui è possibile appunto creare energia elettrica dal, eh, dallo sfruttamento delle, delle, delle onde. Ma le onde possono essere anche per esempio sfruttate utilizzando dei galleggianti questi galleggianti anche in questo caso sono, eh, possono essere installati su porti esistenti, dismessi, per esempio banchine dismesse, vecchie, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi moli, e semplicemente anche in questo caso il movimento del galleggiante è, tras è trasformato e convertito attra attraverso i pistoni in... Eh, in, in in movimento rotatorio e quindi con un generatore di nuovo si crea energia elettrica. Anche questi sono installati, eh, per esempio una, una realtà è a Gibilterra, dove dal 2016 l'impianto che è, eh, è collegato direttamente con la rete elettrica nazionale eh, vi sono installati otto galleggiani. Sempre per sfruttare le onde abbiamo un'altra tipologia di, di tecnologie che sono appunto delle boe che sono ancorate al fondale marino. Queste boe essenzialmente hanno un pistone al cui interno, eh, in, al cui interno si muove grazie a, appunto alla, alla, alla forza delle, delle onde e si... Eh, di nuovo si crea energia elettrica la cosa eh, positiva e la cosa bella di questo di queste tipologie di tecnologie è quello che normalmente vengono installati in parchi dove vi sono circa 25 boe collegate a una scatola comune quindi abbiamo una specie di ehm, connessioni subacquee dove 25 boe vengono collegate tutte quante insieme anche questo è un esempio che esiste esiste nei mari del nord, esiste in Svezia dove sono state installate mm. circa 34 boe e che producono circa 3 gigawatt ora di elettricità all'anno l'ultimo esempio di eh, mh, convertitori di energia da onde che vi presenterò questa sera perché ripeto ce ne sarebbero veramente molte è un esempio italiano è stato eh, sviluppato da, da, da, da da, da, da aiuto scusate, è stato sviluppato da, eh, dei, da un partenariato italiano e è eh, attualmente eh, installato a Pantelleria. Di nuovo in questo eh, questa, queste, queste boe galleggianti mh, mh, utilizzano e sfruttano il movimento verticale di quelle che sono le, appunto, le onde che viene trasformata è convertito in un movimento rotatorio e poi trasformato in elettricità. In questa immagine vedete l'esempio appunto che è eh, installato a Pantelleria e eh, a Pantelleria appunto è installata una boa che ha eh, una, una capacità di 10 di 100 kW che produce 200 MWh all'anno di elettricità. Quindi questa è stata tutta la prima parte di, eh, diciamo di eh, ricognizione delle tecnologie che noi abbiamo fatto. Questo è un esempio perché poi per ognuno eh, delle, delle categorie, quindi che sono appunto le correnti marine, il, il, le onde, il vento, abbiamo creato tutta una serie di schede, quindi creando un vero e proprio catalogo pieno di tecnologie possibili e questo perché ci è servito per poi poter fare appunto degli esempi di pianificazione quindi Simo per esempio vi raccontiamo quello che abbiamo fatto in uno dei nostri ultimi lab perché queste, questa metodologia, questo modo, questa tipologia di pianificazione l'abbiamo testata durante tutto lo scorso anno. Purtroppo l'abbiamo testata a distanza anche perché altrimenti saremmo andati fisicamente in dei posti bellissimi, tra cui per esempio Creta, ma ovviamente purtroppo non l'abbiamo potuto fare, ma l'abbiamo fatto comunque online ottenendo dei risultati piuttosto interessanti e, ehm, e quindi possiamo raccontarvi per esempio quello che sono i risultati uh, di questa pianificazione per l'isola di Creta per ritornare comunque per collegarci a quello che diceva eh, all'inizio Simone dicendo che ci concentriamo sì, più che altro su quelle che sono le isole, ora è vero che Creta non è un'isola proprio piccola è un'isola piuttosto grande <ride> nel Mediterraneo sì eh, allora Cosa abbiamo fatto su, su Creta? In realtà ci siamo concentrati sul, sulla zona dell'estremo eh, nord-est di Creta e abbiamo cominciato a, appunto a capire qual era la situazione intorno a Creta per capire quali era qual erano le tecnologie eh, migliori per supportare quell'area. E eh, da questa analisi eh, iniziale si è capito che fondamentalmente la eh, risorsa più abbondante era chi, cioè stato a Creta, eh, lo sa abbastanza bene: il vento. Eh, il vento, che appunto eh, è una, una, una risorsa anche fra l'altro, come diceva prima Nicoletta eh, anche molto costante eh, offshore per cui eh, diciamo che anche alcune delle, dei, delle problematiche che possiamo intravedere su alcune energie rinnovabili appunto eh, che possono essere il, il sole e, e l'eolico su, su terra in cui molto spesso vediamo delle paleolitiche ferme oppure quando c'è copertura nuvolosa non funzionano eh, tanto bene le, le, diciamo, i pannelli solari. In questo caso la costanza diciamo, del, del, del propellente, del, del vento lontano dalla costa è tale per cui eh, diciamo, l'aspettativa è di grande regolarità, per questo anche c'è molto aspettativo sull'energia blu. Appunto, il, abbiamo provato a capire eh, quale delle tecnologie poteva essere installata eh, prendendo cose, diciamo, tecnologie già eh, utilizzate eh, in alcuni casi. Eh, in una, quella di sinistra in Scozia, l'altra in Portogallo, sono due tecnologie. Eh, diciamo abbastanza, eh, abbastanza simili, che, che sfruttano eh, appunto i, il fatto di poter costruire comunque delle piattaforme galleggianti che ospitano turbine eh, eoliche. Questo, pensateci, è molto importante, il fatto di essere eh, galleggianti e di essere a largo anche poi per diciamo, le, le implicazioni e le interazioni che, ci possono, che si possono creare eh, installando questo tipo di, eh, di dispositivi perché eh, sia per, per la pesca che per eh, un giorno eh, anche per i trasporti per magari navi a propulsione elettrica eh, pensate appunto a quello che po potrebbe voler dire poter attraccare in mezzo al mare per fare rifornimento di elettricità. Eh, la stessa cosa, appunto, questi punti potrebbero essere anche per la pesca lo stesso, cose molto importanti, o intorno a cui ci potrebbero, si potrebbero creare appunto delle sinergie anche con la pesca. Eh, abbiamo cercato poi di, di, di vedere, oltre al fatto che... Fosse fattibile questo eh, diciamo quest questa installazione questa ehm, possibilità di produrre energia elettrica da, da, da vento abbiamo anche cercato di vedere se questa appunto questo eh, inserimento fosse complessivamente sostenibile eh, allora eh, cosa vuol dire in questo senso eh, sostenibile poi eh, ce ne parlerà eh, meglio anche Nicoletta. Sostenibile per noi è una cosa molto seria, eh, è una parola molto importante e che vuol dire eh, molto, vuol dire forse eh, meglio... Eh, allora, in, in, andiamo con, con, con il francese, sostenibilità si dice... Eh, eh, cioè sostenibile si dice durable, eh, che vuol dire duraturo che può durare nel tempo eh, in inglese sostenibile ha più o meno la stessa accezione infatti il pedale del destro del, del pianoforte si chiama sustain e se una persona, un pianista schiaccia il pedale del destro del, eh, del pianoforte la nota che suona in quel momento viene prolungata molto a lungo invece di essere interrotta immediatamente eh, in italiano sostenibilità non è una parola bellissima, eh, sembra che ci sia quasi un'idea di sopportazione in un certo senso, eh, però ormai è talmente invalsa nell'uso, è talmente abusata che eh, ce la troviamo appunto scritta un po' dappertutto, e quindi invece di essere veramente un, un, un significato pieno di. A mettere insieme e non in contrapposizione eh, ambiente economia società legislazione e quant'altro eh, questa questa parola viene assolutamente abusata e eh, qui c'è un, un grafico eh, dal 1960 a oggi eh, di eh, quante volte viene usata la parola sostenibile in in, in testi americani secondo me i testi americani sono ancora indietro rispetto, per una volta rispetto a, ai testi italiani sono dei bambini eh, sono dei bambini, no, in <ride> a noi. Eh, per cui qui dice soltanto lo 0,001% dei testi contiene la parola sostenibile da noi secondo me siamo già a un ordine di grandezza sopra almeno eh, almeno sì eh, in, questa, in questo grafico appunto si vede che se si va con questo ritmo eh, la, nel 2061 sostenibile verrà fuori una volta eh, in media in ogni frase e nel 2109 che tutte, le, parole, tutte le, le frasi saranno piene soltanto di sustainable, sustainable, sustainable, sustainable, ripetuto eh, infinite volte fino appunto a perdere completamente non solo il senso, ma anche eh, il senso della parola, ma anche il senso del discorso. Ovviamente questo è uno scherzo, ma non è uno scherzo così lontano no, dalla realtà. No, purtroppo non è uno scherzo perché l'abuso della parola sostenibile potrebbe eh, condurci presto a usare eh, altre parole, eh, anche se appunto noi ci teniamo molto a usarla in maniera, in maniera corretta, sia da un punto di vista semantico che poi da un punto di vista di, eh, di metodologie da usare. E in questo senso, probabilmente da un punto di vista anche di robustezza delle, appunto, delle metodologie, eh, quella che si chiama in italiano analisi del ciclo di vita e in inglese eh, life cycle assessment, eh, è eh, forse la cosa diciamo la metodologia più robusta, quella anche che si porta dietro delle certificazioni e così via. Su questo lascio la parola all'esperta vera di eh, analisi del ciclo di vita che è Nicoletta. Grazie Simo, sei sempre troppo buono. Eh, molto semplicemente, come vi diceva adesso eh, Simone, l'LCA eh, mi, a me piace dire che è come, eh, una metodologia che racconta la storia delle cose perché ciascuno di noi normalmente è portato a credere, a pensare che eh, gli impatti di un qualsiasi prodotto, di un qualsiasi servizio eh, avvengano solamente nel momento in cui la persona o l'individuo ne, ne entra in possesso. Per esempio, ognuno di noi crede che magari il, gli impatti del consumo di pasta o di qualsiasi tipo di cibo siano dal momento in cui lo scelgo al supermercato a quando decido co come, come, come buttarlo questa cosa è un'attitudine un, un che nel, nel tempo si sta sempre più modificando per fortuna perché ci sono dei metodi appunto robusti come l'analisi del ciclo di vita che ci permettono invece di andare a pensare e andare a quantificare quelli che sono gli impatti Durante tutta la storia del, eh, della produzione, di quel prodotto che noi stiamo appunto consumando, scegliendo, vale per la, per la pasta come per un'automobile, un computer, un cellulare e anche per le Blue Energy. È una metodologia che è abbastanza recente perché in fin dei conti è nata negli anni 70, quindi non è una metodologia così... così mh, così obsoleta, ma è nata, se, eh, se ve lo dico, vi, è una cosa che a me fa sempre molto ridere, perché, eh, per esempio, la Coca-Cola voleva capire se era meglio, eh, da un punto di vista, eh, imbottigliare la sua vivita in eh, lattine di alluminio, in bottiglie di vetro, in bottiglie di plastica. Ovviamente, eh, basandoci solo su quello che potrebbe essere il costo economico, non, ave, non, non, non avremmo avuto un, eh, una valutazione completa e comprensiva di tutti quelli che sono anche gli impatti indiretti che si porta dietro. Quindi l'LCA serve ad andare a verificare e a vedere dall'estrazione della materia prima fino al fine vita, quindi alla fase di... Ehm, di smaltimento tutto quelli che sono gli impatti possibili di un, una qualsiasi cosa quindi eh, ovviamente è una metodologia robusta perché è standardizzata quindi esistono delle norme che ci dicono come deve essere fatta un'analisi del ciclo di vita e oltretutto crea i presupposti per ottenere poi ulteriori certificazioni e quindi per dire che eh, il mio prodotto, nel caso io per esempio fossi un'azienda, eh, può essere certificato e che, la e che per esempio l'impatto, il contributo che il la mia produzione dà al cambiamento climatico è tot. Questa cosa sta iniziando sempre più a prendere campo per fortuna e eh, anche le gran grandi aziende oltre... La Coca Cola che è stata la prima, ma in Italia per esempio è stata la Fiat e eh, Barilla, ma ce ne sono tantissime, non è che voglio fare nessun tipo di pubblicità a, a, nessuna, a nessun marchio, però ci sono sempre più aziende che si eh, mh, affidano a questa tipologia di analisi per valutare quelli che sono i loro impatti ambientali e eh, anche su questo per esempio la Commissione Europea per eh, tutti quelli che sono i progetti che riguardano eh, la, la, la, lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo de, de, per esempio delle energie rinnovabili, dei biocarburanti eccetera eccetera pretende che sia dimostrato il beneficio dal punto, tramite un'analisi del ciclo di vita perché è essenziale, visto che noi diciamo che, queste, che lo sfruttamento delle energie, per esempio in questo caso marine, ci aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi del Green Deal, è necessario verificare che effettivamente sia così e quindi è necessario eh, verificare che effettivamente le emissioni di anidride carbonica che è il gas responsabile per, per l'aumento eh, del, dell'effetto serra eh, di origine antropica sul nostro pianeta e quindi i, gli squilibri eh, climatici che stiamo vivendo in, in questi anni dobbiamo essere certi che, che l'elettricità prodotta da fonti Marine, abbia delle emissioni più basse rispetto a quella prodotta dal carbone o dal petrolio, perché se non eh, diamo dei numeri, ma non a caso dei numeri veri, è difficile riuscire a convincere sia il cittadino che i politici che chiunque che queste che sia eh, che è importante investire su questo tipologia di energie. Quindi, tornando all'esempio che faceva prima Simone di eh, di Creta, abbiamo applicato l'analisi del ciclo di vita a queste due eh, tecnologie. Come vi dicevo, abbiamo scelto appunto l'eolico e quindi abbiamo due tipologie di eolico che si, che sono mh, potenzialmente applicabili nel contesto di Creta e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un LCA. Ma cosa significa fare un LCA? Io vi ho, ho usato tantissime parole per dirvi una cosa abbastanza banale, cioè andare a capire prima di tutto come funziona eh, l'oggetto che stiamo valutando, quindi in questo caso la nostra eh, paleolica, e andarla a dividere in, eh, nelle fasi per cui viene creata. Pensate a quando dovete fare una ricetta, quando dovete ehm, fare una, un qualsiasi tipo di, eh, di piatto, di cibo, Cosa fa? Di cosa avete bisogno? Avete bisogno di una lista di ingredienti con delle quantità e una metodologia, un modo che vi dica come metterle insieme e come eh, ottenere il prodotto finito. La stessa cosa si fa in LCA, quindi dobbiamo sapere cosa abbiamo al, a, a monte, quindi tutti quelli che sono gli input che eh, sono necessari per la produzione del mio, in questo caso della mia turbine eolica, abbiamo bisogno della, de, degli step, dei passaggi che ci spieghino come mettere insieme questi, questi prodotti, poi in questo caso ovviamente abbiamo una fase di manutenzione e poi una fase di fine vita. Quindi essenzialmente l'LCA si eh, traduce in nella, nella valutazione di queste quattro fasi. Quindi in queste quattro fasi che cosa facciamo? Come prima cosa cerchiamo di capire quelle che sono le caratteristiche della mia turbina. Dopodiché vado a cercare quelli che sono i miei ingredienti. I miei ingredienti normalmente si dividono in due grandi macro-categorie, che sono l'energia, che, le, che sia energia elettrica utilizzata proprio nell'industria nell per assemblare la mia turbina eolica, o che sia eh, l'energia dei combustibili fossili per mh, poter fare i trasporti, quindi per trasportare le mie materie da un punto all'altro, sempre di oggi si tratta e materia, materia perché ovviamente una turbina eolica è fatta di varie componenti e per avere queste componenti io ho, in, ehm, ho, ho bisogno appunto di materia e come eh, output di, questa, di, questa, di tutto questo processo che cosa ho? Oltre alla mia turbina avrò anche delle emissioni quindi l'LCA ci serve per andare a valutare, a calcolare quelle che sono le tonnellate, i chilogrammi, quello che voi volete, di CO2 emessa per la produzione innanzitutto della mia turbina eolica. Quindi adesso vediamo che noi abbiamo prima di tutto appunto suddiviso la nostra turbina eolica nelle, nelle sue componenti e poi per ciascuna, di essa, per ciascuna di queste componenti siamo andati a calcolare quelli che sono i potenziali impatti dal punto di vista del cambiamento climatico. Quindi le emissioni di CO2, Connesse a, tutte le varie, a, a tutti i vari sottopezzetti della nostra, eh, nostra turbina eolica. Quindi, qui vediamo che ogni pezzetto ha una sua quantità di CO2 rilasciata. Dopodiché siamo andati a quantificare le ore di utilizzo per esempio di una gru, le ore di utilizzo della nave per poter costruire questa, questa turbina e di nuovo le abbiamo trasformate in quantità di CO2 equivalente necessaria per quel punto costruire la mia turbina. Dopodiché abbiamo considerato quelli che sono anche le fasi di manutenzione perché comunque una turbina eolica è vero che eh, il, la, la gran parte degli impatti o delle emissioni sarà derivata dal, dal momento della costruzione, ma comunque ha bisogno di manutenzione e di eventuali sostituzioni di, pe di, pez di pezzi che si possono rompere o che per usura normale devono essere eh, sostituiti. Quindi abbiamo considerato anche quelle che sono le emissioni dovute a questa fase e poi le abbiamo sommate tutte quante insieme perché... A quel punto avendoci tutte le emissioni possiamo essenzialmente sommare insieme quelle che sono eh, emissioni di cose differenti, non l'avremmo potuto assolutamente fare per esempio basandoci sul peso perché sono oggetti tra loro differenti e quindi come ci hanno insegnato a tutti quanti le maestre elementari non possiamo sommare le pere con le mele ma nel momento in cui è tutto espresso nella stessa unità di misura possiamo sommarle. La potenzialità dell'LCA e anche il motivo per il quale si sta eh, sviluppando sempre di più non è solo andare a valutare quelle che sono le, le emissioni che in questo caso era il nostro scopo principale ma è anche quello di capire in quale parte dei, dei, de, delle, delle fasi che dicevamo prima si concentrano maggiormente gli impatti quindi in questo caso è possibile poi eh, poter migliorare se eh, ci avete fatto per esempio caso, le bottiglie di plastica negli ultimi anni sono sempre più leggere, c'è cioè sempre meno quantità di plastica incorporata. Questo perché? Perché dall'analisi del ciclo di vita è il risultato che il, la, la bottiglia di plastica in sé per sé eh, aveva degli impatti enormi per eh, la, la, la, la plastica che che costituiva il contenitore e quindi eh, sempre più eh, persone si sono eh, ingegnate a eh, ridurre la quantità di plastica e quindi ad abbassare quelli che sono gli impatti potenziali del, eh, del, dell'involucro. Alcuni altri hanno addirittura cambiato materiale, per esempio hanno, hanno iniziato a utilizzare le bioplastiche e così via. Questo è l'esempio in cui l'LCA è usata per migliorare quello che è un processo produttivo nel nostro caso è servita solo per calcolare quelle che sono le emissioni. Quindi una volta calcolate quelle che erano, sono le emissioni di una turbina, i nostri colleghi, sempre nell'ambito del progetto Blue Deal, hanno ipotizzato quelle che poteva essere una vera e propria eh, fattoria, un campo per la produzione di energia elettrica e quindi siamo andati a, a valutare quelle che sarebbero le emissioni, eh, la, sia la produzione di elettricità del, del nostro del nostro del, del nostro campo che le, le appunto le emissioni totali la stessa metodologia la stessa cosa l'abbiamo fatta per l'altra tipologia di eh, turbina che in questo caso appunto ha una piattaforma mentre l'altra era solo un pilone e anche in questo caso abbiamo ottenuto quelli che sono i risultati eh, totali de, eh, delle emissioni de, per la produzione di questa eh, piattaforma galleggiante che eh, ospita una turbina eolica. Anche in questo caso abbiamo ipotizzato di poter fare un, un, un camp, una, una fattoria, un campo di, eh, di turbine eoliche galleggianti e anche in questo caso abbiamo calcolato sia la sua uh, produzione elettrica che poi quelle che erano le emissioni associate. Questo perché per tornare al discorso che abbiamo fatto all'inizio, che vi dicevo che dobbiamo essere sicuri che l'energia eh, eh, elettrica prodotta dalle nostre turbine, in questo caso eoliche, abbia un, un quantitativo di CO2 eh, emesso più basso rispetto all'utilizzo di combustibili fossili. Quindi in questo caso abbiamo ottenuto quello che è un range, quindi una variazione di emissioni per la produzione di un kilowattora, che nel caso eh, che noi consideriamo il, mh, la prima paleolica che abbiamo visto, che è quella a pilone singolo, sono 29 grammi di CO2 per produrre un kilowattora, o nel caso in cui abbiamo la nostra uh, piattaforma galleggiante, abbiamo 20 eh, grammi di CO2 equivalenti. Quindi... Questi numeri direte voi bene, bravi, avete fatto tutto bene, siete stati bravissimi. Ma Simone, che cosa ci abbiamo fatto noi con questi numeri? Perché ricordiamoci che lo abbiamo, eh, tutto questo lavoro lo abbiamo fatto per sviluppare la parte di pianificazione a Creta. Quindi... Infatti, eh, siamo andati poi in questi ultimi due o tre minuti che ci abbiamo a disposizione, vi faremo vedere. Eh, un po' di, di, di, di cose eh, appunto di, di, di Creta e poi andremo velocemente a, alle conclusioni eh, dunque eh, cosa abbiamo fatto qua eh, siamo andati a vedere in pratica quale era eh, qual è, quali sono le emissioni totali eh, eh, che arrivano eh, dalla produzione dell'elettricità per quell'area di Creta e eh, siamo andati a vedere appunto un, eh, quale è l'attuale, eh, si chiama la carbon intensity, cioè quanta CO2 viene emessa per kWh oggi, e l'abbiamo confrontata con invece appunto i risultati di cui eh, appunto vi parlava Nicoletta prima, eh, sul eh, quali sono invece le emissioni dovute alle nostre eh, piattaforme eoliche offshore. E la differenza è enorme perché si parla di 30 volte eh, le une rispetto alle altre, cioè ovviamente a vantaggio delle energie rinnovabili. Eh, quindi eh, ecco, eh, la, la cosa eh, è stata utilizzata appunto per fare poi uno scenario di decarbonizzazione eh, di quell'area della, della, della costa cretese. Ok, la cosa essenziale che aggiungo eh, a quello che diceva adesso Simone è che se noi, noi abbiamo anche calcolato quella che sarebbe la foresta virtuale che servirebbe a Creta per eh, poter assorbire le sue attuali emissioni dovute solo all'utilizzo di elettricità e è questo quadrato verde che è una superficie piuttosto consistente quindi è circa, quello che è, eh, circa un terzo di quella che è la superficie attuale di Creta quindi eh, capite bene che è eh, una cosa eh, mostruosa, passatemi il termine e, eh, perché è appunto eh, dovuto all'utilizzo soprattutto di eh, elettricità che deriva da fonti termoelettriche quindi cosa abbiamo visto poi che se noi implementiamo le blue energy se, se, se noi implementassimo il nostro parco eolico offshore come lo abbiamo, eh, come abbiamo ipotizzato ridurremmo del 50% quell'area di, di, di foresta necessaria. Quindi è un, questo è un risultato molto importante per eh, la regione appunto di, eh, di Creta. Però non ci siamo fermati qua, vero Simone? Perché ci siamo fatti un'altra domanda, ci siamo chiesti che cosa succede, cioè, se noi effettivamente eh, installassimo e creassimo questo uh, parco eolico offshore come sarebbe il paesaggio a Creta? <coughs> Scusatemi lo guardiamo? O Vai mandalo. Guard Perché... Lo vedete vero? Sì sì lo vediamo uh, l'idea è appunto questa cioè Far capire alle persone che cosa vuol dire eh, installare davvero queste cose e quindi far vedere anche al pubblico, ai, ai cittadini, oltre che a chi deve prendere decisioni, eh, che cosa, eh, cosa, a che cosa assomiglierà un, un mondo con eh, delle pale paleoliche i, messe i, in una certa posizione o con delle boe galleggianti e fluttuanti in questa nella stessa situazione. Come vedete ovviamente le boe si vedono pochissimo, eh, sono appunto boe anche se molto grandi rispetto a una normale boa eh, che possiamo vedere in mare, ma eh, invece le piattaforme offshore sono abbastanza abbastanza eh, importanti soprattutto perché le paleoliche sono molto alte. E quindi questi strumenti servono anche appunto per il coinvolgimento della, della popolazione che è una delle cose eh, importanti che vogliamo con Blue Deal eh, riuscire a portare appunto a, a compimento. E io Simo, so, c'è una parte che eh, sarebbe bellissimo discutere insieme perché ora io avrei dovuto chiederti se te le Blue Energy ti piacciono, però... Eh, siccome io sono una gran chiacchierona, mi sa che ho preso un po' troppo tempo, e quindi credo che dobbiamo per forza eh, avviarci a quelle che sono le conclusioni di, eh, di questo nostro viaggio nelle, nelle Blue Energy. Che cosa dici? Direi di sì, andiamo alle conclusioni. Eh, e, eh, e io partirei facendo una considerazione un po' frivola. La, la considerazione un po' frivola è quella nel senso che il titolo di questa iniziativa è la un, ricerca leggerissima in realtà la ricerca non è leggerissima come ben, come ben sappiamo però eh, si può raccontare in maniera leggerissima no? come abbiamo fatto noi, noi questa sera con, con voi ci siamo presi forse qualche, qualche libertà siamo stati forse un po' troppo giocherelloni però alla fine credo che sia sempre importante eh, riuscire anche a, a sorridere soprattutto perché faccia, questo è il nostro lavoro ma è, è un lavoro che ci piace, che ci piace e secondo la ricerca, me la ricerca è comunque la, la parte più divertente del, no, del nostro lavoro. Diciamo. Appunto, <ride> e siamo veramente fortunati a eh, poter sì. fare un lavoro che ci è piace divertente. e che ci diverte. Quindi la nostra idea, credo e spero che sia, che sia passato, è che noi prima di tutto a fare progetti di ricerca ci divertiamo perché impariamo e apriamo quello che è il nostro orizzonte. È vero che è molto bello lavorare in un progetto eh, europeo, perché permette di eh, coinvolgere, come abbiamo cercato di dirvi, tutti, tutti, i, i me e tutti gli attori, che è del, del, tutti gli stakeholder, quindi tutti i portatori di interesse, dai cittadini ai politici, a, ai. Ai, agli studenti perché eh, una cosa che diceva sempre il nostro il nostro maestro è che le, se, le cose gli scienziati fanno delle cose che, che sono belle e utili a tutti quanti quindi è, è, è molto bello abbiamo possiamo coinvolgere anche le piccole e medie imprese quindi riusciamo a raggiungere veramente tutti quanti per esempio al giglio siamo andati dai, da, dai cittadini a chiedere che cosa pensavano delle Blue Energy, se loro erano, eh, erano favorevoli. Non possiamo dirvi cosa quelle che sono le loro idee perché ancora non abbiamo divulgato i risultati, a meno che Simone non voglia fare un'anticipazione breve breve. E, fa, eh, faccio solo così, guarda. E non ti vedo io, Simo, sono presentazione a schermo intero. Ah, eh, vabbè. Quindi non ti posso Beh, faccio vedere. Okay, faccio okay. <ride> e poi l'altra cosa che a noi ci piace tantissimo e che abbiamo scoperto con Maestrale è il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. Infatti, a settembre del prossimo anno lanceremo un contest internazionale. Per avere gli studenti, diciamo, coinvolti insieme a noi nel viaggio che da, da maestrale prosegue attraverso Blue Deal. Quindi, io credo, Simo, di aver detto tutto, non credo di essermi dimenticata nessuno. No, no, ti sei dimenticata. E chi mi si è scordata? Ti sei dimenticata noi. Sei dimenticata? L'università. Porca miseria, però è venerdì, <ride> no, sono le 8. Vabbè, c'è la partita. Eh, no, vabbè. L'università in questa cosa è molto, molto importante perché, appunto, eh, ci permette di, eh, di lavorare, di lavorare insieme, di, eh, come in questo caso, penso l'abbiate capito, di superare le discipline, eh, perché spesso e volentieri le discipline ormai stanno diventando un ostacolo a, alla vera ricerca eh, qui c'è la possibilità di, di spaziare da, in molte cose da, da, dalla giurisprudenza a, agli aspetti ambientali, agli aspetti economici c'è cioè veramente un po' di tutto qua dentro e eh, ci, piace, ci piace pensare ai nostri studenti che vengano coinvolti in, in questo tipo di attività Molto spesso lo facciamo, eh, specialmente poi eh, quando arriviamo al livello della tesi, cerchiamo di eh, portare i nostri studenti a fare i progetti al più alto livello possibile, eh, coinvolgendoli insieme a noi nella ricerca, e nella ricerca in questo caso, nella ricerca applicata. Quindi, eh, se siete studenti, venite all'Università di Siena, ci divertiremo insieme. Benissimo, io credo che a questo punto chiudiamo con il nostro slogan. Sì, okay. uno, due, tre, let's, let's make, make a Blue deal. deal. Buona serata a tutti e buona, buona partita. Sera.